Tre associazioni musicali si coalizzano, vincono un bando di aperto e progettano attività in tutta la città. Canto, strumenti d'orchestra, strumenti a percussione nelle scuole, laboratori didattici, realtà per ragazzi e famiglie e weekend dedicati all'apprendimento dello strumento. Ciao, sono Emir, ho fatto questo progetto da un anno e devo dire che avevo la, la possibilità di lavorare con i bambini e insegnarli, e mi è piaciuto molto, è stata un'esperienza che non, non potevo immaginare veramente e sono molto contento. Il progetto perciò ci ha aiutato a lavorare nelle periferie di Torino, quindi conoscere un po' la, la realtà della città e di toccare un po' la realtà di tanti bambini e, e di lavorare con loro attraverso la musica. Lavorare al progetto Aperto è stata un'esperienza bellissima, coinvolgente, ho lavorato con i bambini dai 4 ai 10 anni, eh, hanno dato stimoli interessanti molto diversi, ho lavorato anche al laboratorio con le famiglie ed è stato molto bello vedere anche genitori e figli lavorare insieme con la voce. Mi piace perché posso stare con i miei amici e posso suonare lo strumento che a me piace di più. Ciao, io sono Zoe, sono, sono la viola e la suono da tre anni. A me piace l'orchestra perché posso suonare con altre persone. Mi piace stare in orchestra perché posso condividere quello che mi piace di più, cioè la musica con altre persone e con i miei amici. Ciao, mi chiamo Teresa e io sono il violoncello. Lo suono da quando faccio la materna e mi piace l'orchestra perché posso suonare anche con altri strumenti e posso vedere la melodia, cioè sentire la melodia che. Boom.